È la storia di uno di uno regolare che poi l'hanno mandato a fare il militare. 20 giovani ragazzi e ragazze avranno l'opportunità di confrontarsi per 12 giorni con i ritmi della vita militare, sfidando costantemente se stessi in prove individuali e a squadre. I primi 5 classificati riceveranno borse di studio totali o parziali per la Nissolino Academy, l'esclusiva accademia di formazione ad indirizzo militare per i giovani meritevoli che ambiscono ai futuri quadri direttivi delle forze armate e delle forze di polizia. E no, questo sono io che mi maledico per aver lasciato il borsone con tutti i miei vestiti in ufficio. Nota divertente. Me ne sono accorto appena arrivato in hotel. A volte penso che quelli come me non abbia mai voluto Vabbè ma iniziamo. Ciao compagni di scuola, sono stato invitato dalla Nissolino Academy per assistere un giorno intero al loro bootcamp. Quindi ho pensato di portarvi con me. Andiamo. Sveglia alle 5, esco dall'hotel e arrivo alle 6. Appena arrivato faccio la conoscenza dell'istruttore capo Antonio Pannuti. E dove i ragazzi è stato detto che si chiama Eco, ma no, li stiamo abituando all'alfabeto nato Alfa, bravo, ciao. I ragazzi già a quell'ora erano già svegli e pimpanti, ma come cavolo fanno? Io avrei dato probabilmente un rene per poter dormire un'altra oretta. Già da lì dovevo aspettarmi che sarebbe stata una giornata intensa. La colazione è stata abbastanza normale, si ride, si scherza, ma sempre con un'atmosfera di disciplina e controllo. Stanno cercando qualcuno <ride> da impallinare. No, eh, io, io... ah no, ho cambiato idea, non, eh, non vengo oggi proprio... Non... Dopo aver curiosato nelle stanze dei ragazzi, ho anche scoperto che non solo il letto a cubo deve essere rifatto bene, come vediamo nelle scene in caserma nei film, ma anche in un certo modo specifico. Cioè gli allievi dormono dalle 23.30 alle 6.30 e hanno 30 minuti di tempo per lavarsi, vestirsi e rifare perfettamente il letto. Altrimenti poi... Sì, diciamo che le punizioni non mancano. E pensare che a me per fare tutto perfettamente non mi basterebbero due giorni. Ma vabbè. Avanti veloce all'alza bandiera, che si tiene alle 8 in punto. Per chi non lo sapesse, l'alza bandiera è la cerimonia solenne che consiste nell'innalzare la bandiera nazionale sul pennone principale. Tale cerimonia si tiene generalmente al mattino, accompagnata dall'inno d'Italia che rende il tutto estremamente patriottico. Infatti, ammetto che un po' di pelle d'oca è venuta anche a me. Adesso, terminata la cerimonia dell'alza bandiera, uh -huh. i ragazzi sono tornati nuovamente in alloggio e si stanno cambiando in tenuta ginnica per affrontare l'ora di lezione con il preparatore atletico. Comunque, lei invece è Silvia, è stata la fotografa della giornata, quindi cercavamo di rubare quanto più possibile l'uno dall'altra per catturare i momenti migliori e le scene che potessero però raccontare al meglio l'incredibile progetto della Nissolino Academy. Ma a differenza mia, è stata presente più giorni e aveva ancora addosso le ferite di guerra. Successivamente, ho seguito i ragazzi nell'allenamento mattutino, che prevede diversi esercizi per sciogliere i muscoli. E qualche giro di campo che non fa mai male Ammetto che all'inizio ho pensato Ma che figata, non vedo l'ora Ma poi vedendolo in azione il pensiero è stato Cacchio, questi si fanno proprio un mazzo tanto Ci vuole molta dedizione Moltissimo Quindi confermi che è difficile Anche perché li segue basta Ma secondo me è anche peggio Anche Sarà una giornata lunghissima ragazzi Non hanno partecipato tutti all'attività perché c'era qualcuno che non si sentiva particolarmente bene Così ne ho approfittato per fare qualche domanda ai ragazzi sulla motivazione che li ha spinti a scegliere questa strada Cosa ti ha spinto a voler intraprendere questa carriera? Un po' la domanda che ti ha fatto anche eh, vabbè, appunto perché in famiglia c'è tanti parenti come nonno, papà, che hanno fatto l'esercito e quindi da piccolina andavo, giravo un po' per le caserme di zio, caserma di nonno, per vedere un po' com'era la cosa e poi, dato che mi piace un sacco lo sport, ho detto perché no. Come, come la stai vivendo questa esperienza? Sincera, puoi dire anche una m***a? <ride> Benissimo, perché a parte che ho imparato tantissime cose, ma poi, mh, nonostante le difficoltà, non mi sono mai trovata male, non ho mai mollato, quindi veramente è bene, anzi sono stata un sacco soddisfatta per ogni piccolo passo. Complimenti. <ride> Devo dire che hanno detto cose pazzesche, c'è chi lo ha fatto per pura passione, chi sogna di farlo da quando è piccolo e chi lo fa per riscatto personale. Insomma, tutte motivazioni molto profonde che hanno portato la mia stima verso di loro alle stelle. Ah, quindi bevete anche? Veramente? Ah, ok, vabbè. Dopo essersi cambiati, i ragazzi hanno sostenuto una lezione molto interessante con il direttore della Nissolino Academy Che grazie al supporto di un video che raccontava alcune sue storiche missioni Gli alliavi hanno fatto domande su strategie, armi ed esplosivi, ma anche mezzi e tante altre cose Personalmente l'ho trovata molto interessante Ma arriviamo al momento clou della giornata, il soft air Wow, ho fatto un'inquadratura di... Qua, te che apri... Vabbè Ottima... Per Solo per oggi Solo per oggi <ride> Dopo un viaggetto di un'oretta e qualcosa siamo arrivati in un campo da soft air, dove abbiamo pranzato Apriamo? Ah. Ah. Successivamente gli allievi sono rimasti in fila Mentre gli istruttori dispensavano consigli E informazioni utili per raggiungere con successo l'obiettivo Insomma, un'esercitazione vera e propria Con tanto di volti dipinti alla Rambo Armi, ovviamente da Softair E pinte mine anti-uomo con tanto di filo per l'innesco Una vera figata Allora, prima di tutto... Oh. Okay, Semette così Sono pronto Per dirigere i lavori <ride> in strada <ride> Se dovessero uscire fuori riprese orribili per colpa di questa Comunque ragazzi Sarà tosta pure per noi che non giochiamo oggi Esatto perché non giochiamo ma dobbiamo stare attenti pure alle mie Difficilissimo Potete cortesemente ripetere la strategia <ride> allora, I pugli sono talmente fitti che è impossibile che ci entrano. E qui anche, anche se controlli, che controlli tutti i cespugli basso così, a guardare se sempre basso. Capito? E moriremo tutti. della la fine. Un'ora senza pallini in fronte. Direi che sta andando alla grande. Mo ho parlato, bomba, ma ammazzano. <ride> Ragazzi, mai togliere la maschera quando giocate al Comunque, come ogni esercitazione che si rispetti, gli allievi hanno preso la cosa molto seriamente, elaborando tecniche e strategie per contrastare gli avversari. Ah, una nota, il nemico finale in stile videogioco è stato davvero un colpo di scena che non mi aspettavo. Il loro obiettivo era sparare al palloncino per vincere la partita e vi assicuro che non è stato per niente semplice. Io vorrei tutta la loro energia, tutta. Comunque posso dire una cosa, siete molto di compagnia. Come ti ha fatto sentire questa bellissima esperienza? Stanca. Ero volevo sparare. Allora, tra poco ci sarà la premiazione e scopriremo quale sarà la squadra che ha giocato meglio. Sicuramente non io. Mi sto rendendo conto sempre di più che per intraprendere una carriera militare serve veramente tanta tanta dedizione e deve piacerti veramente tantissimo. E... Oh, sì. Sì, Comunque, interessante, io stavo anche sbagliando pulmino per tornare. Eh, volevi a... quello que VIP. Quell quello è per, quell per i VIP. Quello eh, è, quell è so per i VIP, è vero. Quello è per i VIP. È stato interessante anche il viaggio di ritorno dove gli allievi si sono confrontati sugli errori e sul come potevano giocare meglio. Poco dopo è sopraggiunta la stanchezza, che mi ha dato modo effettivamente di riflettere su cosa siamo disposti a fare per i nostri sogni. Ma a questa domanda preferisco rispondere a fine video. Abbiamo cenato e chiacchierato di futuro, di Roma, dei sogni e di cosa effettivamente abbia lasciato dentro questa incredibile esperienza. E poi, che fai? Non te la mangi una fetta di torta per celebrare la fine dei corsi? Comunque, contrappello e tutti a letto. La cosa incredibile è stata vedere la maggior parte di loro visibilmente tristi per la fine di questa avventura. Parlando con loro è emerso che avrebbero voluto che durasse di più, e la risposta alla domanda di prima sul cosa sei disposto a fare per i tuoi sogni? Personalmente, vedendo tutta questa grinta determinazione e sacrificio, la risposta è. Tutto volete seguire in modo approfondito questa incredibile avventura Scuola.net sta realizzando una webserie che racconterà tutto il percorso degli allievi, vi lascio il link in descrizione.